Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mister Mario G. siamo qui su My Singing Monsters Me l'avete chiesto, infatti sono usciti di nuovo gli epici, solo però quelli a tre energie Allora, dato che il briciolino epico ci avevo portato un video a parte, ve lo lascio in descrizione Il T-Rox invece l'avevo bridato quando avevo provato a bridare tutti gli epici dell'isola delle piante E anche questo lo trovate in descrizione Quindi oggi proveremo a bridare il colpo di pugni epico Ok andiamo ad accendere tutte le torce grazie a chi me le ha accese. Ok ragazzi, ora vi darò la combinazione. Allora, per creare il colpo di pugni epico, la combinazione è Bogart e Wana. Adesso io uso i rari perché ho solo i rari di questi, però funziona anche con quelli normali, eh? anzi dovrebbe essere fatto con quelli normali. Ci vorranno vari tentativi ragazzi perché non funziona subito ovviamente, però con le torce accese c'è molta più probabilità. C'è da usare il Bogart e il Wana Eccolo qua, andiamo No, no, no, io ho paura che non sia lui Ho un po' paura che non sia lui È lui, è lui Ragazzi, il colpo di pugna epico, 23 ore e 15 minuti È lui, lo andiamo ad accelerare subito Ed eccolo qui, il colpo di pugna epico È uscito, incredibile purtroppo è giunto il momento di salutare il colpo di pugni e, ed eccolo qui, colpo di pugna epico, lo andiamo a mettere proprio mettiamo la griglia perché noi siamo abbastanza precisini come dire qui, no, sì, no qua, eccolo eccolo qui ragazzi, posizionato perfettamente ed ecco qui il colpo di pugna epico proveremo a broidare anche un altro mostro sempre in questa isola non fa parte di questi ma sto parlando del good job eccolo qui allora la combinazione è T-Rox più colpo di pugno sempre a, lui, sempre a lui colpo di pugno è al centro di questo video oggi proviamo non credo sia uscito Acceleremo. infatti è uscito quello normale il problema è che è una combinazione molto dispendiosa questa purtroppo Non ci credo È uscito al secondo tentativo È uscito al secondo tentativo ragazzi È lui È lui È lui ragazzi Good job Allevato Incredibile Incredibile ragazzi, al secondo tentativo Visto che ormai mi è rimasto poco spazio, 80 su 90 Andremo a trasferire prima Ghostbusted Dobbiamo teletrasportarlo nell'isola Eterea Dobbiamo dare un saluto, infatti eccolo qui nell'isola E come avete capito il Good Job lo andiamo a mettere al posto del Ghostbusted Eccolo qui, proprio in mezzo all'isola E va bene, va bene, così Livelli 24 incredibile e vabbè lo andiamo a portare a livello 4 ovviamente lo chiameremo trichecone e andiamo ad aggiungere alla collezione un altro mostro eccolo qui ciò che avevo in programma era di andare a provare a britare nell'isola dell'aria il pom pom è epico ma mi sembra abbastanza improbabile ora però ci si può provare ci si può provare Niente ragazzi, abbiamo fallito la nostra missione. Quindi ragazzi, a breve uscirà un altro video in cui vi eh, darò tutti i breed, se no senza poterli fare purtroppo però. Quindi ragazzi, questo video è terminato. Se vi è stato utile, se vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ragazzi!